Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia Nel video di oggi faremo un fotoritocco molto semplice aggiungeremo delle lune ad uno skyline cioè al profilo di, di palazzi di grattacieli di Chicago facciamolo subito, apriamo un file che abbiamo scaricato da internet un'immagine, lo skyline di Chicago vediamo che è una eh, bella foto desaturata in bianco e nero molto ampia e quello che bisogna fare immediatamente è facciamo tasto destro e creiamo un nuovo livello un nuovo livello scegliamo sempre la trasparenza automaticamente GIMP che è un programma di fotoritocco alternativo a Photoshop nel mondo dell'open source fa un livello della stessa dimensione della foto che abbiamo aperto quindi adesso in questa sezione del programma noi abbiamo due livelli all'interno di una stessa foto se clicchiamo nell'occhietto scompare, e quindi rimane solo il livello di trasparenza dove metteremo le lune, se riclicchiamo ricompare. Apriamo in un altro tab eh, la foto delle lune che abbiamo sempre scaricato da internet. Con questa procedura vedete che adesso in Gimp noi passiamo, possiamo passare alla gestione di due foto distinte lavoreremo in particolare in questa foto con i due livelli prendendo delle lune da questa foto qua quindi sono due oggetti completamente distinti per rubare una, eh, un oggetto, una luna da questa foto è semplicemente eh, bisogna eh, selezionare lo strumento di selezione circolare si fa una selezione mettendo la misura il più correttamente possibile tentiamo di non prendere il nero eh, se no lo possiamo costretti a fare un fotoritocco perché lo lo, il cielo del, dello skyline è grigio, e poi basta fare modifica copia, poi bisogna spostarsi nell'altra foto, selezionare il livello di trasparenza, per essere più chiari possiamo anche togliere l'occhio qua, e poi fare modifica incolla, e abbiamo incollato praticamente la luna, come vedete questa luna è troppo piccoletta, la spostiamo con lo strumento di spostamento che cosa si fa? si seleziona lo strumento scala che sarebbe lo strumento di dimensiona si seleziona l'oggetto ed ecco che noi possiamo ingrandire la luna di una dimensione da noi desiderata facciamo scala poi riprendiamo lo strumento ad esempio per un motivo suggestivo la possiamo mettere qui come se sta sorgendo, sta calando adesso se noi facciamo un attimo rimettiamo l'occhio eh, sullo skyline vediamo che questo è l'effetto vedete avete notato che si è creato un terzo livello chiamato fluttuante perché quando si, fa, si incolla un oggetto in un livello di, di trasparenza si crea questo livello se noi lo selezioniamo e premiamo l'ancora viene ancorato al livello di trasparenza abbiamo fatto il primo ritocco non abbiamo ancora finito andiamo e prendiamo una luna per esempio di colore diverso per far capire dopo un, una importante e opzione che bisogna utilizzare e selezioniamo con lo strumento di circo, eh, circolare di selezione circolare questa luna perché dopo ad, ad, adatteremo il colore di questa luna che è diversa alla foto di, di Chicago altrimenti il fotoritocco viene non naturale, tentiamo di prenderla nella maniera più corretta possibile senza prendere il nero altrimenti dopo dobbiamo fare un fotoritocco viene male allora, ho il mouse che non è proprio in massima precisione facciamo modifica copia, passiamo alla foto con lo strumento di trasparenza, facciamo modifica, incolla, ancora una volta vedete che la luna è troppo piccola, quindi la selezioniamo e facciamo lo strumento scala, ridimensiona, selezioniamo la ingrandiamo e questa volta questa luna la mettiamo completamente visibile, ad esempio per creare una suggestione, facciamo un pochino, va bene completamente visibile per creare una suggestione la mettiamo qua e adesso come sempre si è creato il livello fluttuante facciamo ancora e rimane ancorato facciamo così siccome c'è una differenza diciamo fra i due strumenti possiamo fra i due oggetti possiamo andare sempre avendo selezionato il livello di trasparenza con le lune facciamo filtri facciamo sfocatura bossiana, Selezioniamo una sfogatura di 1 giusto per, per vedere un pochino più sfocato perché la luna è più lontana, diciamo, rispetto al, ai palazzi. Vediamo qual è l'effetto. Vedete che l'effetto non è molto, eh, molto realistico. Spostiamola un po', va bene così, l'effetto non è molto realistico. Allora, noi andiamo eh, nel combo box modalità e scegliamo. L'opzione valore, vedete che il valore che cosa fa? Ripristina praticamente il colore eh, della seconda luna dando un colore che è simile alla base cromatica della foto. Quindi adesso abbiamo i due livelli un livello dove c'è lo skyline di Chicago e un livello dove ci sono le, le due lune è abbastanza suggestivo il fotoritocco non è di massima qualità ma in questa playlist ci saranno soltanto fotoritocchi eh, molto semplici a questo punto quello che possiamo fare è semplicemente andare nel menu file fare esporta come e scegliere, ad esempio scriviamo fotoritocco Punto .png che è un tipo di eh, immagine che si può trasferire in internet facciamo esporta scegliamo una compressione 0 per, per eh, aumentare la, la qualità al massimo l'abbiamo esportato nel desktop andiamo a vedere come è venuto questo fotoritocco veramente semplicissimo ed eccolo che è venuto lo skyline è di bassa qualità comunque è venuto lo skyline di chicago con una doppia luna Grazie a tutti per aver seguito questo video, al prossimo video di Analytics e Logistics.